L'idea è quella di utilizzare i sensori all'interno degli abiti per permettere varie funzioni tipo la tracciabilità del capo o dei filati con cui è stato prodotto, il punto del mondo da cui viene e le varie fasi che è passato, oppure utilizzare per la sicurezza eh, in caso ad esempio di malattia, quindi degli abiti che riescano a monitorare le condizioni della, della persona e ad avvisare se queste condizioni cambiano in maniera diciamo, drastica. L'idea che vogliamo fare con gli studenti è quella di trasferire a loro il fatto che ci sono delle tecnologie eh, che possono essere utilizzate per eh, il loro lavoro, quindi non come funzionano queste tecnologie ma che queste tecnologie ci sono e possono in qualche modo essere applicate al loro campo di interesse.